Scappa fa! Scappa fra! Scappa! Che cazzo guardi via! No, no, no! Che cazzo? Ah, eh, lo sapevo! Questa sedia non mi piace qui! La sedia... È... Dovevamo tirare giù la leva e correre da quella porta. Però il problema è che il percorso... È troppo lungo. E abbiamo visto che non ci si arriva. FBI, Porco Dio. L'ho sentito fortissimo. Alfa, Cristo il Dio. Porco cazzo. Tanto... Tanto lo so che siete sul Discord a complottare contro di me, lo so, lo so benissimo ragazzi, lo so benissimo <ride> Lo so benissimo E il John Cena! Questo non dovevate ragazzi, questo non dovevate ragazzi, questo non dovevate, non dovevate Non dovevate ragazzi, non dovevate Non dovevate Qua non dovevate ragazzi Qui lo sapevate che c'erano già, già rumori loschi la prima volta che ci siamo venuti ragazzi Lo sapevate Ragazzi lo sapevate che qua c'erano già rumori loschi, di mortarci vostra lo sapevate, bastardi, lo sapevate Lo sapevate Sai che questo è un bel posto C'è anche una lettera Sono passati due giorni da quando ci siamo bloccati qui. qui Non so cosa sia successo Agli altri O se siano ancora vivi o no sono stanco e sfinito Io Non ho chiuso occhio e sono stanco di giocare a nascondino con questo demone Il signor Blake ci ha chiesto di cercare e trovare gli artefatti maledetti E di bruciarli per sconfiggere quel demone Ma non riesco a trovarli, sto girando Quello che ho visto in questa casa va oltre i miei pregiori incubi tutti insieme So che lei è lì nell'ombra, aspettando il momento giusto per piombare su di me Sento la sua aura malvagia e la sua rabbia Sento il rumore dei suoi passi avvicinarsi lentamente Il mio cuore stringe E il mio corpo trema Non posso sopportare questo incubo Mi arrendo Brandon Taylor Brandon Taylor Ma a sto posto? Quale porta a sbocco? FBI, up! Chi cazzo è il tizio steso sul letto con la faccia pallida? Sarà lui Brandon Taylor? Signor Brandon. Ah, oh, it's Taylor. E cazzo, me lo dici così che è Taylor! Corigli in faccia. <ride> Col cazzo al quadrato! Che mi giro! Io non mi girerò mai nella mia vita! Signor Taylor, ha qualcosa di interessante lì nella borsa? Taylor, wake up. Taylor, svegliati, cosa? Svegliati che è morto decrepito! Guardalo! No, it's too late. Too. Prende la cazzo di chiave. No, oh, non farmi questo. Non farmi questo. <ride> Porco Dio, Taylor, ti devi dare un pugno, smollalo, smollalo. Eh, ti pareva. Sta scendendo, ragazzi. È asceso, è asceso. Se prima era morto Ora lo è di più Scappa fra Scappa fra Scappa Che cazzo guardi via No no no Che cazzo Ah eh, lo sapevo Il ragù di Taison Eh certo Eh certo Eh certo dove c'hai la chiave, maledetto? Eccola la chiave. FBI, Dai, però che cazzo di timing, brother. Pure te, eh. Ho fatto un cazzo. Eh certo. Via delle palle, via delle palle si salva, si salva, si salva, si salva, dove andiamo? Dove andiamo? Uso tutti i tre cazzo di telemani. Dritto, sinistra, sinistra, destra. Non mi ricordo più un cazzo. Non ricordo più un cazzo, non ricordo più un cazzo. Fate il contrario. È qui, qui, è qui, è qui, è qui, è qui. È qui, è qui, cazzo. È qui, cazzo, è qui, qui, qui Si salva! Cazzo, si salva Si, cazzo Salvo due volte che non si sa mai Ti serve un seghetto Che mi fa un seghetto, ragazzi, a un po' Maledico Alfa, te lo dico Ti maledico, ti maledico Ti maledico, ti maledico, ti maledico Ma perché ho aggiunto questi sound alert? Ma poteva fare i cazzi miei? Pensa blood! In testa a me la mia coscienza Pensa alle cose carine per fare le, per, Capito? Per i follower Non curarti degli infarti Che avrai, non curartene fallo per i follower. Quante bambole di merda in sta camera? È tutto chiuso, cioè. Ti credo. Se può togliere un po' di merda da qua. Amore che mi body blocca, cioè Cosa cazzo dobbiamo fare? Where? Where where? Where oh, proprio quello dovevi farmi, proprio quello. Mi si sono arrizzati i peli sulle palle. I peli sulle palle. Mi si sono arrizzati, Cristo il Signore, guarda come ridono le bestie di merda. Siete degli stronzi. Siete degli stronzi. Siete, siete degli stronzi. C Ho già il sudore sotto gli occhi che sto ansiando come la merda. Bastardi Ma ditemi un po' Cazzo è vero ma noi dovevamo andare in questa parte Perché non ci siamo più andati Perché siamo andati in quel buco di merda Grazie eh, che me l'avete ricordato comunque No no no no Cos'è sto posto di merda Grande Grande! Ci hanno chiuso dentro nella stanza dei pazzi! Hanno scritto anche sul soffitto! Oh, oh dai! Non apro mai più questa cassa, lo giuro. Non giuro, non la voglio toccare. Non la tocco, non la tocco. suppongo che noi dobbiamo per forza andare lì, no? Per forza dobbiamo andarci. Tanto lo so, ragazzi. È una tattica di merda che già conosco Horror del cazzo Io vado in quella porta e mi boom Mi sbuca qualcosa dall'armadio Volete vedere? Bella gae. Questa sedia non mi piace qui La sedia Che cosa vi avevo detto ragazzi La sedia non mi piaceva Ma che cazzo è? Lo sapevo! Lo sapevo, lo sapevo! Mi sta guardando. <ride> Grazie Dennis. Dai! Sono falso! Sono morto! Ah. Vi giuro che mi lancio dalla finestra e mi spacco la testa. Domani, domani, la butto giù ragazzi È Palese che la butto giù Cioè noi siamo morti così? Non abbiamo più... Prima non era successo ragazzi. È incredibile di quanto il gioco sia molto dinamico, molto dinamico. Eccolo. Con lui non funziona Con lui non funziona Ragazzi ma cosa cazzo dobbiamo fare? Cosa cazzo dobbiamo fare ragazzi? Eh eh Ragazzuoli Ragazzuoli Sono una, ormai un'ora e venti che combattiamo contro sto gioco Un'ora e venti Direi che è arrivato il momento Direi che è arrivato abbastanza il momento Due secondi ragazzi Ok è arrivato il momento sono 6 ore e 18 minuti che siamo in live direi anche basta per stasera mettiamo un po' di canzone per sbollentare ora vengo anche nel discord con gli abbonati ragazzi eh, vengo anche nel discord perché io voglio sentire le vostre risate io voglio sapere ragazzi, voglio sapere bastardi